salve amiche ed amici eccomi qua per un nuovo streaming eh, ne ho fatto uno non so se ieri oggi eh, non ho accesso il computer perché ho poco tempo ma eh, vi parlerò del tema del giorno che eh, voglio parlare volevo parlarvene ieri eh, però lo faccio questo pomeriggio io ho visto che eh, facendo dei live dal cellulare vengono con una risoluzione di 360 x 240 o qualcosa del genere però se si vedono male nello smart tv 4k si vedono bene dal cellulare quindi visto che la, il 50 del mio pubblico mi segue dal cellulare allora, visto che non ho tempo e eh, visto che questa eh, opportunità di fare il live dal cellulare mi è caduta come una manna, io ne approfitto per eh, parlarvi del tema del giorno. Mi stupisce, ma non più di tanto, eh, mi lascia basito, eh, il costernato. Il fatto che stando a rischio di una guerra nucleare incipiente con Corea del Nord che segue i suoi esperimenti nucleari e Trump che provoca Kim Jong-un non so come si chiami eh, di Pyongyang il leader di Pyongyang di Corea del Nord nessuno in Italia ne dia eh, il giusto peso la giusta importanza Abbiamo nel mondo l'arsenale sufficiente come per distruggere il pianeta eh, 150.000 volte e eh, non si dà peso a questa cosa qua. Allora sono due le cose: o veramente ci troviamo di fronte a un rischio imminente e non si vuole allarmare la gente Tras continuando a trasmettere l'isola dei famosi continuando a trasmettere il calcio continuando a trasmettere tutto questo oppio televisivo anzi eh, sembra che l'edonismo nella nostra società aumenti a dismisura oppure oppure eh, evidentemente eh, c'è qualche grado di imbecillità in chi fa informazione che non riesce a capire a che punto siamo arrivati di svolta perché veramente se eh, preventivamente magari gli Stati Uniti attaccano Corea del Nord perché cadono nella provocazione, che farà la Cina? Difenderà Corea del Nord che farà la Russia? Difenderà la Cina da un attacco statunitense che farà Corea del Sud sono pieni di batterie missilistiche mistilistiche nord americane che farà giappone si innescherà un effetto domino in tutto il mondo anche perché i primi a essere distrutti saranno i coreani del sud che l'attacco più massiccio lo riceveranno loro poi sarà la volta del giappone per il momento corea del nord non è una minaccia diretta per gli stati uniti ma nell'eventualità che sia eh, eh, proprio donald trump a iniziare la guerra allora cina si vedrebbe costretta a difendere il suo antico alleato alleato geografico ed ideologico ma se fosse eh, il dittatore nordcoreano ad attaccare prima gli stati uniti reagirebbero perché inizierebbero a distruggere corea del sud e anche in questo caso non è detto che la cina si schieri a favore degli stati uniti anzi non solo eh, si involucrerebbero più nazioni ma addirittura eh, gli effetti delle radiazioni e delle esplosioni si sentirebbero in tutto il mondo attraverso onde sismiche tsunami pioggia acida, pioggia radiativa. Oltretutto, come è già successo dal 2001, dall'11 settembre 2001 a questa parte, sarebbe un pretesto perché eh, ci sia una certa recludescenza di focolari eh, locali. Per esempio, eh, si inaspirebbero le relazioni fra Ucraina eh, e Russia ci sarebbe magari una guerra nucleare fra pakistan e india ci sarebbe una guerra convenzionale o nucleare da una parte fra iran e dall'altra fra arabia con arabia saudita e emirati arabi magari involucrando a israele ci sarebbero delle scaramucce e delle guerre serie in tutto il mondo ci sarebbe recrudescenza dei conflitti nei paesi subsahariani veramente eh, una guerra nucleare nella regione del 38 parallelo del sud est asiatico sarebbe la madre di o il padre o, o, di tutte le guerre i genitori di tutte le guerre perché? perché molti approfitterebbero per risolvere i loro conflitti così come è successo con la guerra al terrorismo che eh, i russi hanno approfittato per eh, continuare la loro guerra la loro sporca guerra in cecenia che gli abitanti di sri lanka hanno approfittato per massacrare eh, gran parte dei tamil adesso si dice che il problema è stato risolto No, i Tamil sono stati uccisi e in questo modo se ci sarebbe una guerra nucleare nella Regione eh, fra Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, ma anche una guerra con armi convenzionali tattiche e strategiche, ne approfitterebbero molto eh, di molto, e in molti per fare la loro guerra, ma soprattutto, a parte, le dispute e le costanti guerre che ci sono state, eh, per esempio, fra Moldavia e Transmistia, Pakistan e India, Russia e Ucraina, addirittura l'Unione Sovietica e la Cina si sono fatti delle guerre di confine, la Cina, fra l'altro, oltre a aver invaso il Tibet, ha da sempre conteso all'India determinate zone geografiche, e in alcuni casi hanno negoziato la loro cessione. Quindi eh, l'India ha preso della terra ehm, Preso. No, la Cina ha preso della terra dall'India. L'India ha perso della terra cedendola all'India per, per avere de delle tregue però, in caso di conflitto, magari la Cina si ricorda che ha altre terre da rivendicare. Quindi i cinesi reclamano delle terre settentrionali all'India, il Pakistan eh, reclama il Kashmir o Il Bengala, Bengala e Kashmir vogliono essere regioni non autonome ma indipendenti, stati a parte. E il Pakistan vuole l'annessione, e... ci sono problemi etnici in... e religiosi in e... Bengala e, e... Vabbè, insomma, adesso e Kashmir, soprattutto Kashmir. Quindi, di tutto bisogna auspicarsi meno che inizi un conflitto bellico eh, nel 38esimo parallelo già gli stati uniti lo sanno tutte le difficoltà di fare una guerra nella zona perché ci sono tanti statarelli piccoli dove si, se si colpisce si colpisce sempre si sono impantanati in corea come si sono impantanati in vietnam soltanto che in corea sono riusciti a arginare i comunisti al 38 parallelo invece in Vietnam è stata una sonora sconfitta comunque questa volta si gioca pesante questa volta il dittatore nordcoreano lui il padre e suo nonno sanno che se non ti armi gli stati uniti ti invadono a saddam hussein gli hanno fatto una guerra asimmetrica nel 2003 perché sapevano che non era armato di batteriologica chimica e nucleare lo accusavano di essere un pericolo per il mondo e soprattutto per gli stati uniti perché avrebbe avuto dei missili in grado di attaccare il territorio statunitense mentre tutti quanti sapevamo che gli unici missili che aveva gli aveva usati durante la prima guerra del Golfo ed erano degli ve dei vecchi scud di fabbricazione sovietica degli anni 70 che neanche erano telediretti eh, li lanciava e cadevano do coio coio eh, invece i nordcoreani hanno delle armi che anche se fossero soltanto convenzionali anche se fossero soltanto convenzionali spaventano gli stati uniti perché sono di, di largo getto, di largo al can di largo eh, di larga crociera quindi delle armi convenzionali potrebbero avvicinarsi alle corse alle coste statunitensi perlomeno colpire le hawaii armi nucleari no perché devono essere più complesse non è che come l'arma convenzionale deve colpire nell'obiettivo deve eh, scoppiare a mezz'aria perché altrimenti si smorza il suo effetto eh, de deve scoppiare a mezz'aria in modo che l'onda d'urto devasti tutto ciò che c'è sotto e intorno se scoppia nel suolo parte di quell'onda va verso l'alto anzi va tutta quasi tutta l'onda espansiva verso l'alto per quello che le armi nucleari scoppiano a qualche centinaio di metri o a qualche chilometro dal suolo perché l'onda espansiva va almeno la metà verso il basso e poi rasso al suolo così rada al suolo per centinaia di chilometri se invece invece scoppiasse sul terreno eh, ci sarebbe molta meno onda espansiva e questo eh, i nordcoreani non mi ricordo mai il nome del, del premier del nordcoreano lo sanno adesso chi ha facilitato il nucleare a North Corea, molti sospettano la cina comunista chi continua attraverso le permeabili frontiere fra cina e nord corea a sostenere il regime perché ci sono centinaia di embargo migliaia infatti donald trump ha inaugurato attraverso il suo vicepresidente una campagna di embargo monumentale però eh, non ci dicono che non serve a niente perché la porosità del confine che c'è fra cina e corea del nord è tale che ogni tanto veniamo a sapere se ce lo vogliono far sapere magari in internet si trova più informazione che ha deragliato un treno che ci sono stati decine o centinaia di morti perché non era un treno qualunque se incendiato ed era un treno cisterna che conteneva eh, petrolio o benzina o full diesel o combustibile o chissà che altra cosa in centinaia di vagoni, quindi settimanalmente entra eh, il petrolio almeno un minimo di petrolio perché si possa rifornire eh, soprattutto Pyongyang dove i privilegiati vivono quelli che sono tesserati al partito e sono ben visti dal, dal partito perché dicono che c'è un terzo della popola, popolazione che vive ai margini della povertà però nella capitale non manca la benzina non manca l'elettricità non manca nulla e hanno eh, i carrelli pieni sempre della spesa allora questi embargo chi colpiscono? colpiscono la fascia bassa della popolazione che non si sa se non ci fossero gli embargo se il regime li tratterebbe meglio ma è un po come la storia dell'embargo a cuba che obama ha riconosciuto volevamo far cadere il regime totalitario e autocratico dei castro il regime comunista castrista cubano con l'embargo ma per più di 60 anni non abbiamo fatto altro che rafforzarlo proprio perché la dialettica del regime comunista cubano castrista era che bisognava resistere contro il nemico comune quindi più si inasprivano eh, le misure contro il regime cubano più in vero si gli si faceva un favore perché il regime cubano ci aveva un pretesto, dire guardate, eh, che se non ci fosse il regime eh, comunista, noi cadremmo presa facile dei, dei capitalisti nordamericani. Quindi adesso l'embargo contro Corea del Nord, anche gli embarghi di Trump, ma tutti gli embarghi che sono stati fatti finora, incluso da barack obama e da bush junior bush padre che fra l'altro donald trump fa che gioca a essere il cane sciolto il pane pa il, il cane sciolto il cane pazzo il mad dog però sta seguendo come barack obama ha fatto le linee guida disegnate tanto da george bush padre come da george bush walker figlio george bush figlio junior ha detto prima della dell'attentato alle torri gemelle del 11 settembre 2009 2001 11 2001, che bisognava combattere contro l'asse del male che era formato da eh, libia eh, non so se ha incluso eh, organizzazioni come hamas al fatah eh, siria somalia iran iraq eh, cina russia corea del nord e qualche altro stato tanto per per non farsi mancare niente transmistia ebbene se noi vediamo tutte le guerre che sono scoppiate da prima eh, dell'11 settembre 2001 ad oggi ci manca soltanto coinvolgere in qualche guerra russia perché la somalia l'hanno già coinvolta la libia l'hanno già coinvolta eh, la siria l'hanno già coinvolta il libano che ospita eh, hamas ci manca la cina ci manca Corea del Nord, eh, non ci scordiamo che hanno bombardato la Somalia e che in Somalia si sono presi una solenne batosta perché hanno perso, si sono dovuti ritirare. Quindi, che dire? Il mondo è impazzito, ma la RAI non impazzisce. La RAI si mantiene ferma. I giornali italiani ci ripropongono i soliti scandaletti per i quali sono pagati miliardi di vecchie lire. Forse centinaia di milioni di eh, euro per parlare sempre di politica interna io mi ricordo come quando ero piccolo che la, la rai continuava a parlare di tutta la politica interna e della politica estera quasi non ne parlavano adesso accendo la tele sul tg non importa che sia uno due o tre e, e sempre tutto questo battibecco dei nostri politici includendo i grillini che non risolvono nulla. Eh, prima mi guardava una persona, adesso neanche una. Allora dicevo: eh, purtroppo ci ritroviamo in un mondo surrealista. Stiamo per scomparire, forse come specie umana, forse stiamo per distruggere il pianeta. Ma a noi che ci frega, che ci importa, se la vita è troppo corta, eh, invece di discutere di questi temi e di vedere quello che sta succedendo, magari faranno a tempo un porta a porta per quando sta a minuti per scoppiare la terza guerra mondiale che sarà la prima guerra mondiale atomica perché sarà un gioco di dominò cioè si sa sempre come iniziano queste cose o gli stati uniti cadono in una provocazione perché per esempio Grazie, Mujico. Uh, thank you very much, Mujico, for following me, my friends, my friends from India, uh, Mujico. Allora, o gli Stati Uniti cadranno in una provocazione, soprattutto perché da sempre, per esempio, Bill Clinton ha fatto bombardare una fabbrica di aspirine in Somalia per guadagnare terreno E vincere le elezioni poi si è scoperto che non era una fabbrica di Al Qaeda. Eh, thank you very much. Eh, eh, yes, thank you very much. Mujico. Eh, for following me. Put a like on the video. Eh, allora, eh, vi, vi dicevo: eh, per guadagnare le elezioni interne, ha fatto bombardare quella che faceva spacciava per una base militare di Al Qaeda piena di armi chimiche, nucleari e batteriologiche. Poi si era scoperto che era una fabbrica eh, di Medici Senza Frontiere che producevano aspirinette e sono morte centinaia di persone. Poi, eh, e di quello non gliene fregato a nessuno perché l'hanno messo nei sottotitoli, ma intanto per giorni ci dicevano eh, clamoroso ed esitoso attacco preventivo contro il terrorismo da parte degli Stati Uniti. La RAI è sempre buona in questo e Bruno Vespa ha fatto il plastico del bunker segreto che a piena luce del giorno i talebani avevano costruito in, in Somalia. Poi si era saputo che quel bunker segreto non era un bunker secreto ma una fabbrica apertamente costruita adesso Trump attaccherà preventivamente perché sta cadendo in popolarità perché eh, si scopre sempre più razzista e xenofobo amico di gente legata al kukuz klan se succede questo la cina attaccherà per prima e non si sa si attaccherà soltanto eh, nella regione per difendere nord corea perché se i nord americani possono abbattere i missili nucleari o convenzionali se gli, gli americani possono abbattere i missili convenzionali o nucleari nordcoreani, i cinesi sono meglio armati per abbattere i missili nord americani destinati ad abbattere i missili Nordcoreani oppure attaccherà per primo il eh, Premier che non mi ricordo mai il nome di, eh, di Nord Corea. Allora, gli, gli Stati Uniti dovrebbero reagire, cercando di abbattere i missili nordcoreani prima che eh, giungano a destino, Giappone, Guam, eh, Sud Corea. E la Cina cosa farà? Supporterà Nord Corea? Perché è logico che parte di quei missili invece andranno destinati a Nord Corea per frenare, thank you very much for the like, per frenare l'attacco eh, nordcoreano. Si deve distruggere la fonte dei, dei lanci, che d'altra parte Nord Corea è privilegiata perché non ha delle basi missilistiche. Quasi tutti i suoi missili convenzionali e non convenzionali nucleari, batteriologici o chimici, chissà, sono montati su basi mobile, cioè su camion. Quindi li spostano ogni giorno e l'intelligence nordamericana con i satelliti ogni giorno deve cercare di studiare dove li mettono per attaccarli preventivamente in caso di guerra. Quindi non si sa dove i nordcoreani tengano i missili, se sottoterra, in basi militari montati in mezzi di trasporto e quindi è una manovra difficile quella che trump vorrebbe fare quella di attaccare preventivamente il nord corea perché dovrebbero centrare tutti gli obiettivi se qualche obiettivo si salva anche fosse missile convenzionale eh, molti sudcoreani e molti giapponesi sarebbero spacciati forse morirebbero dai 10 milioni di persone alle 20 30 50 milioni di persone non so se mi spiego però un'altra cosa e chiudo perché poi vorrei parlare di pomeriggio dei temi che mi ha proposto il nostro amico di instagram anche se eh, per esempio come è successo nelle prove di questi ultimi giorni che si è fatto sorvolare un missile lanciato da nord corea sopra giappone e poi è caduto nel mare, nel, nell'oceano, anche se prima che arrivasse al suolo, perché non sarebbe un lancio così tanto ellittico o parabolico, ma sarebbe più diretto, anche se si arrivasse a o magari più orizzontale per poi cadere in verticale sull'obiettivo, anche se si arrivasse a colpire il missile prima che arrivi. In quei 15 che ci impiega 15 minuti strano perché sia che un missile partiva dall'unione sovietica verso new york sia che la distanza più piccola ci piega sempre 15 minuti si vede che deve raggiungere una quota stratosferica per poi cadere in basso con molta forza allora eh, anche se riescono a intercettarlo prima prima che si avvicini a giappone perché corea del sud sta lì attaccata o che esploda il missile in pratica sta già attivato con la spoletta attivata, quindi se tu lo fai esplodere in volo il missile c'ha l'esplosione nucleare. Certo, è meno peggio a che scoppi direttamente in linea verticale su una città nipponica è sempre meglio abbatterlo un centinaio di chilometri più su. Oppure un centinaio di chilometri lontano ma avevo detto all'inizio che le armi nucleari di oggi sono migliaia di volte più potenti di quelli di hiroshima e nagasaki messi insieme quindi che succede che anche se il missile scoppia lontano o in orizzontale o in verticale è mille volte più potente se la, bo la bomba nucleare che ha colpito Hiroshima fosse scoppiata, non dico a 100 km di distanza nel mare, ma a 2 o 3 o 5 km di distanza, forse non sarebbe successo nulla, perché sarebbe scoppiata in acque territoriali giapponesi e avrebbe magari inquinato il mare e basta. Eh, infatti a tutt'oggi non si sa livello di contaminazione c'è a hiroshima e nagasaki sono eroi quelli che ci vivono ma oggigiorno se una bomba di oggi la, la più potente magari all'idrogeno che è molto più potente di quella atomica fosse scoppiata eh, a 100 km da hiroshima o nagasaki le avrebbe al suolo lo stesso anzi avrebbe rasso al suolo molto più territorio di quello che sarebbe forse arrivato fino a tokyo perché devasta distrugge in un raggio di decine di chilometri devasta in un raggio di centinaia di chilometri e lo stesso affetta per migliaia di chilometri intorno quindi eh, se una bomba nucleare di oggi eh, con l'esplosione che fa migliaia di volte più potente di quella di quelle di Hiroshima e nagasaki messe insieme scoppia non a un chilometro o dieci eh, di altezza da tokyo ma a mille o duemila chilometri di altezza lo stesso l'onda d'urto che cadrebbe verso tokyo sarebbe così forte che la polverizzerebbe e polverizzerebbe tutto eh, il giappone intorno a tokyo ammazzando tutti perché gli schiaccerebbe proprio e poi il fallout radiativo la pioggia radiativa le ceneri radiative il fuoco che, che scenderebbe lo stesso verso il basso dell'esplosione, la pioggia acida, lascerebbe un cratere immenso nel suolo al posto della città di 20 milioni di abitanti. Quindi, fino a che punto lo scudo antimissilistico nordamericano c'ha senso? È solo un'azione preventiva. Il famoso scudo missilistico che ha inventato Reagan tutti sapevano a washington e nel pentagono che era una bufala però i sovietici se lo credevano sul serio perché perché se lancia un missile contro una città nucleare potentissimo che già durante l'epoca della guerra fredda che poi per certi versi nel terzo mondo è stata guerra calda eh, questo missile è decine o centinaia di volte più potente di quelli di hiroshima e nagasaki messi insieme non dico migliaia e basta che il missile ti si avvicina tu lo intercetti lo fai saltare in aria qualcosa ti viene alla città che doveva devastare o no e in più che magari il missile che deve intercettare e distruggere il missile nucleare o anche convenzionale deve avere una certa forza d'impatto, quindi stai mandando un missile nucleare a distruggere un altro missile nucleare le due esplosioni Scientificamente in linea teorica si dovrebbero eh, annullare: così no, un impatto contro un altro impatto si annullano in linea teorica, ma in linea pratica. Magari eh, c'è un eh, uno scambio di energie, per cui qualcosa va alla città che doveva distruggere il missile intercettato e qualcosa va oltre. Magari si forma un turbinio, un uragano nucleare, dalla differenza delle due energie c'è un dislivello di potenze e magari c'è il primo uragano nucleare artificiale eh, frutto dell'intercezione di un missile atomico con un missile eh, di idrogeno di Corea del Nord. I nordcoreani hanno testato con successo in una zona molto contaminata del sottosuolo nordcoreano, perché sperimentano da anni la prima bomba all'idrogeno, che è molto più potente e forse più economica per chi la può costruire della bomba atomica. Quando la costruiranno in grande scala, che faranno gli Stati Uniti? Faranno scoppiare una guerra atomica? I primi effetti di una guerra atomica sarà. Che le borse di tutto il mondo cadranno a picco quindi il denaro non varrà più nulla magari scoppieranno tante guerre regionali ci sarà crisi con l'immigrazione clandestina e per giunta per giunta scarseggeranno scasse, gli idrocarburi c è bastato un uragano nel Texas che 11 stati stanno in rischio energetico perché l'oleodotto, uno degli oleodotti più grandi degli Stati Uniti, si è paralizzato perché non funzionano le raffinerie. In caso di guerra nucleare, che cosa potrebbe succedere? Se già in Italia stiamo in crisi con un terremoto a ischia per l'abusivismo e che è un fenomeno tocca l'80 per cento magari dei fabbricati italiani perché sono vecchi perché sono stati costruiti abusivamente perché non si sono rispettate le norme perché ci sono stati degli imbrogli che cosa succederebbe se non in italia ma città come londra siano colpite da un missile nucleare le vibrazioni del sottosuolo i i tellurismi l'impatto ambientale sarebbe tale che ci colpirebbe quindi non avremmo più soldi per fare la spesa ve lo dico io come la faremo la spesa ve lo dico io a punta di fucile e cioè sarà veramente un ritorno alla barbarie come diceva einstein se la terza guerra mondiale si farà con le armi nucleari la quarta si farà con le clave e le pietre perché veramente mancherà il denaro non avrà nessun valore eh, la gente andrà saccheggiando negozi eh, ci sarà sempre più violenza nella società mancherà l'acqua mancherà l'energia eh, non si potrà più andare in automobile con il tempo si deteriorerebbero tutti i prodotti in plastico non si potranno caricare video in, in youtube nella speranza di monetizzarli e guadagnare almeno qualche centinaio di dollari non ci sarà più disoccupazione perché non ci sarà più impiego e con questo vi lascio ho già detto tutte le cose possibili però senza prima eh, dire al nostro amico eh, di instagram renzo montagnani everything innanzitutto gli do i miei migliori auguri di buon compleanno renzo montagnani everything tanti auguri mi hai detto che oggi è il tuo compleanno quindi mi raccomando eh, tanti auguri eh, ti auguro che la tua festa sia felice assieme ai tuoi amici parenti familiari vicini di casa conoscenti e mi raccomando il giorno della tua festa guardati questo e tutti gli altri miei video in modo da magari poter rallegrare rall rallegrare meglio la tua festicciola quindi tanti auguri mio caro amico renzo montagnani everything eh, ti consiglio di guardare durante la festa se hai uno smart tv eh, o dal cellulare o dal computer non so dove ce li avrai se nella sala di guardare il mio canale i miei video di far conoscere il mio canale ai tuoi amici e poi in un altro video parlerò di Chris Benoit disoccupazione in italia e la di gaga che sono i temi di cui mi ha chiesto parlare che io non conosco Chris Benoit quindi come con Brittany Murphy ti dirò che non la conosco che non conosco Chris Benoit che è anche un altro personaggio che è morto giovane quindi artisti sportivi tutta gente dannata mi chiedi però della disoccupazione in Italia ti posso parlare ampiamente ho fatto molti video se ti interessa il tema cerca nel mio canale che troverai dei video e poi di là di gaga eh, l'ho mai ascoltata però ho sentito parlare di lei e, e poi volevo dirvi un'altra cosa prima proprio di chiudere il canale te lo dico anche che a te a renzo montagnani everything che io ho messo molti eh, dei miei video caricati in youtube in common creative se volete impiegarli per fare dei video bastate che bastate Entrate nell'editore di YouTube, cercate o Sant'Enchan oppure non so, non so se guardando la lista dei miei video appare l'icono rotondo con un omino dentro. Quello significa che io condivido i diritti d'autore con chiunque utilizzi quel video. Quindi, se voi utilizzate i video da me caricati classificati con common creative questo significa che eh, voi create un video con frammenti di un video mio che sta in common creative e raggiungete il, o superate le 100.000 visioni quindi guadagnate 100 o più dollari dovrete condividere con me eh, quello che guadagnate quindi se trovate del materiale interessante fra i miei video guardate che sia in common creative e, e se lo usate diventeremo soci perché in questo modo condivideremo i guadagni cioè guadagnate voi e guadagno io magari è un video che a me lo hanno visto mille volte voi siete degli youtuber che monetizzate molto avete molte visioni però vi manca del materiale usate il mio che sta in common creative se no succede che youtube eh, fa in modo che guadagni solo io allora prendete del mio materiale o cercate eh, Sant'Enchan jean nell'editore di youtube che vi fa vedere tutti i video in common creative e quando appaiono i miei video vuol dire che sono in common creative eh, mettetelo nell'editore scegliete il frammento che più vi piace del video mettetelo tutto fra i video che voi volete editare perché magari avrete caricato più di uno che volete sommare insieme perché molte volte conviene filmarli ad altissima risoluzione ed editarli ad altissima risoluzione nel computer ma poi vengono pesanti qualche gigabit gigabyte allora li caricate eh, in frammenti video e poi con l'editore di youtube li assemblate insieme se nell'assemblaggio decidete mettere qualche mio video che sta in common creative cercate nell'editore i video in common creative con Sant'Enchan. chan vi appariranno i miei video quelli che vorrete utilizzare lo potrete fare se li cercate che sono in common creative poi però divideremo i guadagni che farete e con questo vi saluto, tanti auguri di nuovo Renzo Montagnani Everything. Auguri e grazie di seguirmi in eh, Instagram ed in eh, YouTube. Non so se tu ci sei anche in Facebook ed in Twitter. Fammelo sapere. Un abbraccio, tanti auguri e guardati nel giorno del tuo compleanno i miei video. Mi raccomando, ciao. E un ciao a tutte e tutti voi che mi seguite. Adesso c'è una persona che mi segue. Non so chi è perché col cellulare non si riesce a vedere. Eh, vediamo. Ai am... muio. Hello my friend. Muglio, thank you for following me and bye bye to the next video, video live. Adesso passo e chiudo se è fatto troppo largo questo video.